Mamma mia Martina come sono agitata Appena arriverà l'abito e lo indosserò Credo che sverrò dall'emozione Sofia sì, anch'io sono agitata Sai ti voglio bene amica mia Stai tranquilla che sarà tutto magico Chissà se anche Luigi è agitato come me O se riesce a distrarsi, a fare altro Tu Martina cosa pensi? Ma certo Sofì cosa credi? Lui è innamoratissimo di te Eric cosa ne pensi se io mi faccio una birra e tu mi guardi? Certo, fratello. Non dovevi però provare l'abito? Ma quale abito? Ah, sì, sì, sì. Vabbè, poi lo facciamo. Adesso andiamo a bere la birra. Siamo arrivati, Luigi. Oh là, Dai, che ci siamo, signori. Fantastico. Eriki, guardami adesso che mi bevo una bionda e anche una Buruna. Per me è una bionda, grazie. Tu cosa bevi? Ma tu ti sei mangiato il cervello. Camerina, puoi venire? Pronti? E eh, la raga, cosa vi porto da bere? Hanno suonato! Sarà la costumista, vado ad aprire. Buongiorno Sofia, sono Clara, la costumista. Ciao Clara! Ben arrivata! Vieni con me! Andiamo in camera a provare l'abito, sai, sono molto emozionata. Ti ho portato degli assessori che ti piaceranno tanto. Marti, vieni in camera! Arriva subito, Sofì! Spero di non emozionarmi troppo! Ok, sono pronta! Puoi tirare fuori l'abito! Il tuo velo, Sofia! E il tuo abito, cosa ne pensi? Sono bellissimi! Sono molto emozionata! Dai, amica mia, provalo! Sabira ci voleva proprio, signori! cin cin fratello al tuo matrimonio a noi abito sono pronta Come sto? Perché non parlate? Wow, oh, sei bellissima. E staremo chiudendo il locale. Posso accompagnarla fuori o ce la farò da solo? Vorrei che mi vedesse lui. Chissà cosa sta facendo. Tienimi, fratello, che qua mi sto per sposare una bruna e mi sono sballato con una bionda. Sì, sì, adesso ti porto a casa a dormire.